Risultati dell'utilizzo dei prodotti NSP Ultrabioma DTX Assunzione consigliata Mescolare una bustina con 260 ml di acqua Agitare o mescolare accuratamente Bevi subito Quali vantaggi ottieni con ogni bustina di ultrabioma DTX? Disintossicazione Ricostituzione dei deficit Diminuzione dell'appetito in eccesso Normalizzazione del peso corporeo Se c'è eccesso Prevenzione delle malattie, comprese quelle croniche. Anche le persone magre hanno bisogno di questo prodotto. Glutammina 2,5 grammi per bustina. Perché viene aggiunto a ultra biome di TX. La carenza di glutammina è vista come il primo passo verso l'accumulo di malattie. Si ritiene che la sindrome dell'intestino permeabile sia causata da una carenza di glutammina. Le malattie croniche sono cumulative. Autoimmunità, appare e cresce. Sullo sfondo di carenze nutrizionali e carico tossico, si accumulano stress, problemi di salute. Ultrabioma DTX. Nutrizione e tutela della salute dell'uomo moderno. Puoi perdere peso bevendo una bustina di ultrabioma DTX invece della cena. Se lo desideri, puoi aggiungere un altro pasto al pranzo. Abbiamo già risultati sorprendenti. Donna. 47 anni, altezza 1,62 metro e 62 peso corporeo. 96 kg. Mi sono rivolto all'NSP per chiedere aiuto perché mi facevano male le gambe. Ho chiesto calcio con vitamina D ed Everflex. Ha accettato di aggiungere il super complesso con Super Omega 3. In questo momento, la società NSP ha lanciato ultra biome di TX sul mercato dell'UE. Non abbiamo ancora avuto risultati con questo prodotto. Questa donna è stata una delle prime a iniziare a berlo. Solo due bustine al giorno, a pranzo e invece che a cena. Ogni bustina è stata miscelata con 300 ml di acqua. Colazione, seconda colazione. Un altro pasto un'ora dopo ultrabiome di TX all'ora di pranzo. Meravigliosa. La donna ha notato che è diventato più facile per lei muoversi. Le gambe non si stancano. Non c'è reazione a un cambiamento del tempo sotto forma di dolore e ossa doloranti. Il peso corporeo per i primi tre mesi è diminuito di 8,5 kg. E da quel momento la donna decise che si poteva aggiungere l'attività fisica. Prima cammina per 30 minuti al mattino e alla sera, poi ho deciso di andare a fare fitness. Ho notato che non ci sono raffreddori costanti. Ho deciso che potevo iniziare ad andare in piscina. Il più importante. Trovato una cura efficace per l'eccesso di cibo. Ridurre l'apporto calorico è un modo efficace per perdere peso. Tuttavia, semplicemente non mangiare non fa bene alla salute. Vuoi perdere peso? Mangiare. Cibo sano, in cui non ci sono conservanti, coloranti, margarine, carni affumicate. Il cibo più semplice è il più sano. Suppa di verdure, carne bollita, pesce in umido. Verdure stufate, insalate alla vinaigrette, lenticchie e fagioli. Tè, prodotti da forno senza lievito senza zucchero in eccesso. Ideale, gnocchi, torte, con cavolo, mele, carne macinata a basso contenuto di grassi. Mangia questo alimento semplice per la salute a colazione, pranzo e cena. Per cena, ultra biome di TX. Assicurati di aggiungere una gamma completa di vitamine e minerali. Questo è il super complesso. Nel cibo di questa donna c'erano abbastanza sostanze utili necessarie per il supporto vitale. Pertanto, l'assunzione di cibo in eccesso non è più necessaria. Perché non ci sono carenze nutrizionali. E, naturalmente, hai bisogno di grassi sani. Questo è Super Omega 3 coenzima Q10 con lecitina. Super complesso. Come aiuta nel processo di perdita di peso. Prevenzione dell'anemia. Reintegrare le carenze di cromo, iodio, zinco, rame, selenio. Il setto più ricco di vitamine e minerali aiuta a normalizzare il metabolismo. Spegni l'appetito in eccesso. Il calcio con vitamina D e Deverflex è un potente supporto per il tessuto osseo e le articolazioni. Il supercomplesso è costituito da minerali e vitamine necessari, tra le altre cose, per il metabolismo. Super Omega 3 e coenzima Q10 sono sostanze grasse. Possiamo dire che questi sono i grassi giusti per l'armonia. Super Omega 3 e coenzima Q10 aiutano ad avviare e sostenere il processo di combustione dei grassi in eccesso. L'energia di questi grassi in eccesso viene utilizzata dal corpo in modo razionale e saggio. Ultrabiome di TX è una ricca fonte di fibre naturali. La fibra aiuta i muscoli lisci dell'apparato digerente a lavorare più attivamente. Caloria negativa. Questo termine significa che il prodotto apporta meno calorie di quelle necessarie per digerirlo. La promozione di ultrabiome di TX attraverso il canale alimentare richiede più energia di quanta ne contenga questo prodotto. Non tutto può essere misurato in calorie. Non tutti hanno bisogno di perdere peso. La dialisi parietale è la pulizia della mucosa intestinale dalle tossine. Villi intestinali, è qui che inizia il sistema linfatico. Il sistema linfatico, questa è la nostra immunità. Conosciamo i benefici della clorofilla per proteggere lo stomaco. Ultrabiome di TX, include clorofillina. Dialisi parietale meno. Questa è la pulizia del fluido nell'ume intestinale dalle tossine, dai radionuclidi e persino dai grassi in eccesso. Vasi linfatici e nodi del colon. Questi sono anche i punti di applicazione dell'ultrabiome di TX. Il sistema linfatico umano è qui che si può ridurre il carico tossico, ed è qui che inizia l'immunità umana. Disintossicazione: ricostituzione dei deficit, diminuzione dell'appetito in eccesso, normalizzazione del peso corporeo se c'è eccesso, prevenzione delle malattie, comprese quelle croniche. Quale vantaggio ha ricevuto una persona utilizzando questi prodotti? Super complesso: minerali, le vitamine e gli antiossidanti in perfetta combinazione. Massimo assorbimento, massimo beneficio. Smettila di mangiare troppo. Dare energia per i processi di supporto vitale. Immunità, emopoiesi, muscoli, ossa, cervello, vasi sanguigni, cuore. L'intero corpo è saturo di sostanze utili. Abbastanza energia, il cibo mangiato brucia, dà calore e forza. Il calcio con vitamina D è un prodotto vitale. Particolarmente importante per le donne. L'osteoporosi minaccia tutte le donne specialmente durante i periodi di cambiamenti ormonali. La carenza di calcio si manifesta spesso con disagio al collo, nella parte bassa della schiena, le persone usano farmaci non steroidei invece di ripristinare il tessuto osseo. La vitamina D, così come il fosforo e il magnesio, in questo prodotto aiutano la salute delle ossa. Il calcio viene assorbito ancora meglio. Everflex. Nella composizione di glucosamina, mette il condroitina. Potente supporto nutrizionale per tessuto connettivo, cartilagine, legamenti. Tutto ciò che costituisce la colonna vertebrale e le articolazioni riceve un ottimo supporto nutrizionale. 3 Superfood contenenti i grassi più pregiati. Super Omega 3. Lecitina. Coenzima Q10. Grassi che aiutano a perdere peso? Sì, esattamente. E aiutano anche a mantenere la salute dei vasi sanguigni, del cuore, del cervello, del fegato, del sistema endocrino e supportano il metabolismo. Donna, 47 anni, altezza 1,62 metro e 62 peso corporeo, 96 kg. Ho usato questi prodotti. Calcio con vitamina D. Evirflex, Super complesso. Super Omega 3. Lecitina. Coenzima Q10. Ultrabioma. Aggiunti i prodotti con microflora benefica. Probio 11. Coagulani. Bifidofilo. Mi sono piaciuti molto Solstic e Smart Meal. Un pasto al lavoro e una porzione di Smart Meal. Per i primi tre mesi dall'inizio dell'assunzione dei prodotti NSP, lo stato di salute è migliorato. Non è necessario assumere farmaci non steroidei. Li ho usati a causa del frequente dolore alle gambe, al collo, alla schiena, soprattutto quando il tempo cambia. Ho notato che non bevo caffè durante il giorno, perché ho abbastanza forza. Sono molto sorpreso che non ci fossero raffreddori abituali. Avevo il raffreddore molto spesso. Ho perso 8,5 kg nei primi tre mesi. È di due taglie in meno. Voglio sottolineare. Non è stata richiesta alcuna perdita di peso. Ho chiesto del calcio perché spesso mi fanno male le gambe e la schiena. Ha deciso di dedicarsi al fitness e al nuoto, continua a prendere i prodotti NSP. Voglio sottolineare, l'obiettivo di perdere peso non è stato fissato. L'uomo voleva aiuto per il dolore alle gambe e alla schiena. Ultrabioma. Un'eccellente aggiunta alla gamma di prodotti NSP. I risultati sono già stati accumulati e non solo nella perdita di peso. Energia, meno bisogno di caffè e medicine per il mal di testa. La vita è piena di energia, allegria e buona salute. Questo è lo scopo della creazione e dell'accettazione dei prodotti NSP. Anche le persone magre hanno bisogno di questo prodotto. Approfitta appieno di questo fantastico prodotto.